Mm-hmm. <clears throat> Mmm, <mimic> <clears> hmm. <throat> Sì, era battere un colpo eh well. vero Oops, né? terribili mosse Che mai li rimetto fra l'artiglio al posto di dolce bacio sarà la volta che me ne vento. È quantomeno molto curato e, e, e, e nulla è tutto molto pronto mette <ride> frega <ride> troppo eh? Intimorisco, oranzio, non preoccuparti. Buono, si procede. durante la pioggia no? La tragedia <ride> ora esplode il gioco perché vorresti scusarti? un po' così non un fa una presenta serie che voglia urla mm. Perché mai dovrebbero esserci compromessi? <ride> eh, andiamo. Mmm, chi era il primo? Eh, ti pareva. Cambio immediato E eh dai Ti pareva a te che mi frega. Forse ha fatto un po' una scemata. sì, decisamente <sussurra> sì. Mm. Allora ho questo terrore che lui prende comunque super efficace è quasi una certezza in realtà. Non è un terrore. E lei ha già le statistiche abbassate. Cioè, rischiamo? Era super efficace, sì. Cioè, pure garantita, sta cosa sono sfigato io. Non eh, è ah ok, quel coso ho capito seccati però mi sa che me ne sono ucciso Sì, un altro anch'io Cazzarola <coughs> Ovviamente non mi ha detto Chi mi mandava, vero? Quindi io vado al buio Ah, perfetto Yes, è la super capa me la chiama l'amichetta là allora allora allora ma si paralizziamo guarda eh ho sprecato un turno no meno male Zottato. 3. Non mi dica ci volevano 5 minuti. Ok. Uh, uh, uh, sì. Mi ricordavo molto più grande Avalug. kurkogane Sarebbe molto più appropriato se lo desse Flamico In realtà il colpo finale Io mo gli ho messo lui Zuffa Però E non è una buona idea Non è affatto una buona idea E' è già ora Wow Dai siamo al quarto Pokémon Tutto sommato è andato anche bene finora Fido che abbia usato schiacciacorpo. E che palle. Resisti, resisti. Uh madonna quanto resiste sto pokémon ma com'è? cioè non è primate <ride> senza nulla primate moriva immediatamente e chi è? king Gambit. oh non mi dire evoluzione di Bisharp. che spettacolo Bellissima! E che tipo è? <ride> no, figurati, non è super efficace, però è stab e ha già preso danno due volte per Animaple, quindi... Se volessi adesso sarei inarrestabile. Il problema è che non so che tipo è lui. Non so se è rimasto acciaio, probabilmente sì. Mmm... Aia! Porco cane! No, psico non è perché altrimenti gli avrei fatto super efficace prima. È rimasto acciaio, te lo dico io. Questo è ancora acciaio. Eh, sì. Vabbè, quello sì, per carità, però... Però purtroppo non bastano, però se acciaio così me lo spende lui. Allora, è decisamente il momento che io lo curi e usi Zuffa. Proprio sbagliato a giocare a sto gioco con gli strumenti, guarda. Ah già, ci ha cozzato a Zen, che scemo. No, acciaio è debole a lotta, è quello il problema. Altrimenti avrei messo subito lei. Ok, la situazione è critica. Preso un po' sotto gamba. Ma tra l'altro è il codino, che spettacolo Adesso che mi invento? Eh No, no Non volevo lui Qua tocca a giocare di Revitalizzanti mm, Ho tardato un po' troppo rock l'abbiamo perso Sicuramente Che cazzo <ride> Che era Ok ascolta Posso fare soltanto questa cosa. Andare di breccia e sperare che lo stendo. Ma non credo proprio. Anche perché no, non ha perso la stab. C'è ancora più figo con qualcosa sopra. Sembra Spectre di Ape Escape. Vaffanculo, lo stendevo Sì, perché in pratica la terra cristallizzazione non toglie i, i due tipi prima Toglie le debolezze dei due tipi prima Però i tipi rimangono Quindi lotta e spettro sono stab comunque insieme a buio Glimmora Ma io ho il terrore di dovermi preoccupare di questa cosa Dall'aspetto non lo direi però ho il terrore di dover ne preoccupare sul serio Quindi diciamo che Che tipo sarà? terra tipo terra ok Ti ho revitalizzato Anfaros no roccia questo è roccia scusa oh, roccia no ma ci brillo no ok pensavo peggio e roccia allora le cose sono due no eh... ancora colpo, proviamo no, ha fallito, no no, ha fallito, no ti prego, resisti eh no, lo so che ah, terra ecco qua uh, sono vivo Che è come, come, come è successo ok, no, la cosa più intelligente da fare è questa io ho revitalizzato... Ma io sono anche scemo. Perché ho revitalizzato quell'acciaio? Spiegami perché ho revitalizzato quell'acciaio. Che lo so che è la tipo terra adesso. Dai, su! Non fai dispetti! Perché? Perché? Perché? perché? Ok, andiamo di breccia, eh. Anzi, ti dirò. Sì, che sfiga, ok che ho 30 ricariche totali e sbarate revitalizzanti, per cui tutto sommato non dovrebbe essere un problema, però... la velena subito, ok, meno male questo è veleno? allora, ho un dubbio, Breccia l'ha quasi ucciso effettivamente no, andiamo sul safe, va Comunque mi aspettavo almeno un critico, con tutta la sfiga che ho avuto con i colpi mancati me l'aspettavo. Comunque alla fine l'ha dato quel colpo di grazia Tony, sì. Anche se è mancato di pathos doveva farlo con pugno furibondo effettivamente. Che convinzione! Non mi piace vincere così però Che palle Che bozioide Ah è bozioide Sta piangendo E ritaglio questa lagna <ride> No quella non vedo l'ora di fare a cazzotti con me Oltre che festeggiare Mutok ha l'otto contro di lei Guarda eh Ah, <ride> troll lol <ride> guarda Dio, si preoccupa, guarda, si sta preoccupando. <ride> e la, e... <ride> <ride> mi sta divertendo più dovuto questa cosa. Quanto continuiamo così? No, no, no, ha cambiato, uffa, non è giusto. E allora che cazzo vuoi? Eh, voglio lottare con te. No. Ah, perché finora cosa eravamo? scusa. No. Continuiamo così tutta la sera. Lei è la campionessa. Cioè un'altra campionessa. Perché è tipo un, um, un rango qua, praticamente un grado. Chi supera tutto esame diventa campione. Però lei si chiama. Cioè Alisma, quella tutta scura, si chiama super campionessa per quello. Perché è la campionessa della lega. Tutti gli altri sono allenatori di livello campione. Sì, non mi romperei coglione. Vedi? Non ti sembra il caso di far riposare il Flamico? Si aspettavano tutti il colpo di grazia dal povero flamico, che invece è morto praticamente subito, poveretto. Eh. Andiamo almeno sul tetto? Ah la spiaggetta. Qual è la trena della palestra di Mesturia? Eh, grazie fra. Ciao. E eh beh, ma hai detto niente, Ubaldo. Ma perché gli voglio combattere lì davanti a Ubaldo? Mi sta simpatico, uffa. Eh, la palestra di Ubaldo. Vabbè. Perché quando finisce, scusa Riccardo, Ricardo, però... Non era un paio di giorni? No, no, vinco io, non ti preoccupare. Eh, finisce lunedì. No, ho battuto la campionessa adesso, quindi... La tappa numero 2 era nei raid. Però mi lascia poco soddisfazione questa vittoria che palle. Volevo vincere con Flamico. No? <ride> È morto proprio il poveretto. No, oh, ho sbagliato persona. Ma che dici? No, allora sti sì, cazzi. Se finisce lunedì. Ma poi non è da 7 c'è la riserva, scusa? No me la prendo comoda, frega niente, lo prendo poi. Tanto ritorna, eh, fanno due ondate, se non ricordo male. Dov'è che sta? Eh? Ma perché dalle uova prendono un telatipo? Sì ma li fanno tornare, hanno già dato due tranche di date Una era tipo da oggi fino a lunedì appunto E l'altra eh, era più in là, non mi ricordo di preciso la data Mi sembra tipo 12 dicembre o qualcosa del genere Ma dov'è che sta sto gimmie, cavolo? Lo sento, non lo vedo Non è colpa mia raga, cattiva Non ti offendere vieni qua Non sei offeso vero? No, non sei offeso Bene festeggeremo con un picnic Grazie che tenero che sei Ma siete su Discord tutti? Guarda quel deficiente che corre come Mer Simpson, guarda. Oh qua! Ci facciamo pure un bel panino, va? Senti, ho finito i soldi sugli ingredienti, per piacere, eh. Non prendermi in giro. Allora.. Tipo rotta, tipo loccia e potere uovo. Roccia e veleno, veleno lotta. <ride> c'è di peggio. Eh. Lotta normale. Tutto lotta, tutto lotta da... Mamma mia che palle. Non c'è un tipo diverso da lotta in sto gioco, ma è mai possibile. Ne ha saltato uno? Ne ha saltato uno lotta ovviamente vabbè cattura tipo spettro va bene questo ah c'è letteralmente un panino contro che schifo ma neanche un pokemon mangia una cosa del genere Che tristezza! Sì, beh, si fa per dire. Almeno era più impegnativo con Kimba, ma... Cioè, qua è letteralmente pane, tre sottacesi, pane, ombrellino. Fine. oh è difficilmente interpretabile questa animazione comunque perché sembra tipo sem sembrano tutti schifati poi in realtà sono contenti amici eh siete stanchi poveretti no non me ne frega niente del cestino no volevo parlare con lui eh Dov'è? Mm -mm, va bene, stop Terminiamo il picnic Eh, ma davvero mi stai dicendo che devo fare tutta quella procedura per arrivare a Charizard che noia ah ma a parte che tanto mi aspetta lei effettivamente quindi sì, la prendo a schiaffi A cosa? Al momento in cui prende un'altra trambata. Eh! Addirittura loro Tra tutte le persone che presenti non ce n'è una che non lagherà mentre combattiamo. Ma che bel personaggio eh Porco Gamo! Addirittura sia la colonna sonora che la posa. Ah già c'è soltanto doppio calcio: lotta e cambiamo. minchia 65. Grazie del follo Seleneth Dream. Che è un nome che mi dovrebbe suonare, effettivamente. Però in questo momento non ce la faccio. Ah, certo, gira vita, ovvio. No, non mi dire, è letteralmente la cosa che ti fa vincere il gioco. La sai ancora? Wow! Che bravo, caspita! Ecco, vedi, questa per esempio, tornando a quello che ti dicevo oggi, è, è esattamente una di quelle cose di cui dico che devi farti una ragione, perché... È stupido, cioè, non, non, non te la tolgono sta cosa dalle scatole. Non la smetteranno dopo un gioco intero di dirti, eh, mamma mia che bravo, sai, i rapporti tra i tipi. Perché è proprio un gioco scemo da quel punto di vista. Eh sì, la fortuna, ma vaffanculo, va. Ah, avevo una terza evoluzione addirittura. Eh sì. Ecco, questo è il tipo contro cui ho problemi. Perché io non ho nulla di super efficace su elettro. Però, facciamo a meno. Ah, le punte, è vero. E... Avrà mai fatico questo? Possibile, abbia fatico? Copriremo subito. È pure veloce, porco cane. E quindi... Mm -mm -mm. Perché è poco efficace. Va che lotta. Porco cane. Cioè va che anche lotta. Ehm. magari. Tentenna è più veloce. Morto. <coughs> Mm -hmm. Chi sarà più veloce adesso? Non lo so ma in ogni caso devo curarmi Altrimenti sono cazzi amari Ne eschi Era più veloce lui Cioè ha letteralmente perso le mosse elettro quando ha usato quella E proprio buttate completamente all'aria Aiai faceva comoda per il follettino carico ma non è un problema perché adesso lui avrà usato una mossa drago e io sarò immune a quella mossa drago oppure non ha usato una mossa drago e io muoio esatto ma muoio no però ci andiamo molto vicini ma che fa 27 ricariche totali vero il meglio che puoi fare ecco perché non sta zitta Artworm. il vermone madonna ha fallito <ride> due colpi di seguito poveretta Di roccia che palle non mm, pensavo che gli facesse più male no flami NPC non hanno capito che non devono toccare Flamico perché altrimenti mi arrabbio sul serio. Uccidere. Ah, l'hai visto Tony questo qua? Eh? di chi sia fidati non ti manca tutto sommato se togli un duo hai capito giacchia ah ok però hai capito eh, non è più degno del base letteralmente il base con una montatura in più anzi due mm -mm. È letteralmente lui più grande con due pezzi in più. Se non era bello il base, non è bello lui. Senza cattiveria o nulla, eh. Fairplay, play eh, in pratica siccome tanto vabbè sappiamo che il gioco non è che sia la complicazione fatta gioco per l'appunto eh, in teoria il gioco normale cioè i giochi fino alla scorsa generazione avevano questa opzione che ti permetteva di toglierlo proprio quel dialogo quella parte in cui ti dice eh, sta per mandare in campo tizio vuoi mandare Pokémon e eh, vuoi cambiare Pokémon scusa una scelta, sorry, sono i miei termosifoni, <ride> lo so che è strano ma fanno esattamente questo rumore, e dicevo, ehm... ho dimenticato lo dicevo, che adesso mi devasta, vabbè, no, eh, dicevo, mh, quella scelta non c'è più, non c'è l'opzione, devi necessariamente scegliere se cambiare Pokémon ma non no, quindi io semplicemente scelgo di non cambiarlo per complicarmi un po' la vita eh, ci sono riuscito come puoi ben vedere perché mezza squadra è morta ma dettagli eh, mezza squadra andiamo, tendiamo verso tutta la squadra però per l'altro Sì, si sì, è voluto, è voluto quanti Pokémon le mancano? Ok, perfetto. Non è vero che è felice, è incazzato nero. Lui vive incazzato nero. Non sarà una pozione a renderlo felice. Allora... Mm -hmm. No, senti, dopo l'esperienza di prima mi dà veramente l'ansia in colpo. Sì, boh, il fatto è che... Però l'ho detto, mi rompe già i coglioni. Co giocare così, sparargli contro 10 pozioni, 20 pozioni, 30 pozioni. Perché um, sembra una cazzata, ma veramente ti semplifica il gioco da morire. E certo, pure Drago Furia c'ha questo, vabbè. Quindi, nulla, semplicemente. Tipo, vorrei renderlo un attimino più difficile, ma proprio un pelo. Siccome senza pozioni avrei già perso perché volte, forse sarei ancora ai capi palestra diciamo che l'ho risolta così l'ho risolta cercando di limitare l'uso delle pozioni infatti penso che al momento ne ho usate forse due in questa lotta non mi ricordo se ho usato il revitalizzante, probabilmente sì e, e per il resto appunto non cambio Pokémon No, di... cambia tipo! È vero! Ecco qua, va me. È vero, idiota, cambia tipo! L'ho dimenticato! Madonna, pensa se non aveva cambiato tipo. Ma fa anche un microfono col fuoco. Vedi, cioè, io adesso potrei tranquillamente usare un'altra pozione. Ok, che ha aumentato l'attacco speciale, quindi... diventa mezzo dramma. E non è che tranquillamente posso, devo usare un'altra pozione se non muoio. Io? Tacco io. Perfetto. Forse ho vinto? Ho vinto. Perfetto. Ah, anche grittato. Bravissime. Ho sbagliato terra ho comunque vinto, vabbè. Ne avevo ragionato in un altro modo, perché la tastiera dirige spettro. Spettro-fuoco. Poi però ho riflettuto che cambiava un tipo in terra fuoco quindi dello spettro me lo davo direttamente sui denti sta piangendo? o sta dabbando? sta piangendo Ma vedi che sti bastardi che cosa le sanno fare? Perché qua, tutto sommato, i personaggi sono animati anche decentemente, almeno loro due. No, non manca un bot in realtà, manca pochissimo. Però sì, lo stream i prossimi giorni perché c'era un altro mio amico che voleva vederlo. Quindi, non dico domani, forse domenica. Domenica sera, vediamo morirò perché anche oggi mi hanno fatto un'altra volta un bel quadretto del, del postgame e dell'area zero ma un quadretto no bello mi hanno detto che il finale è praticamente perfetto se non fosse che dura mezz'ora per cui mezz'ora ce la svegliamo anche però appunto sto aspettando quel mio amico e lo faccio nei prossimi giorni Voglio andare, perché c'è l'infermeria con il punto esclamativo? Perché non l'ho mai vista forse? Non dei personaggi, di quei due personaggi in quel momento, attenzione. Perché tutto sommato, cioè, sempre la solita solfa, eh. Le animazioni sono un personaggio che sorride. Personaggio con la bocca spalancata, sbalordita, Personaggio con la faccia accennatamente triste Ma proprio un accenno Fine, cioè, Non c'è chissà quale impegno Però quelle tre animazioni tipo adesso Hanno ciclato bene Sì, sì, sì, esatto Anche Super 4 Ma, eh, ho staccato? No, ok Ma, mh, sì, esatto Sì, sì cioè, capisci quello che dico quando... Quello che intendo quando dico che le intenzioni c'erano, le idee c'erano? Non è che lo fanno apposta, è che proprio non ce la fanno. È che sono deficienti e non riescono a programmare una cosa fatta bene. Le intenzioni c'erano. Adesso io sono, ti giuro, stracurioso, muoio dalla curiosità di fare l'area zero perché mi hanno fatto seriamente un... Sembra un'altra cosa. Cioè, oggi me l'hanno descritta dicendomi che se fossero partiti dall'area dall zero per un gioco... Se l'avessero usata come demo sarebbe venuto fuori un gioco della Madonna. Il problema, invece, è che quella è l'ultima mezz'ora di gioco e non è tutto il gioco. Quindi di base le idee c'erano, ce n'erano un po'. Il problema è che, come noti, anche già solo da questa inquadratura non sono capace a metterle in pratica. Perché se io faccio così, le persone appaiono e scompaiono. Guarda qua, cioè. Capisci? Questo non è mancanza di idee, questo non è essere stronzi, questo è proprio essere incapaci. E non lo, di lo, cioè, lo dice uno che non sa programmare videogiochi, però voglio dire, una cosa del genere a me non sembra normale, poi sarò strano io, ma non lo so, se arrivo qua su una dispone e l'altro spona. Poi scendo e fanno a cambio. No, adesso addirittura non appare più nessuno, vabbè. Quella va a scatti e sta a mezzo metro da me, cioè, mi ha fatto incazzare, questa cosa mi ha fatto seriamente incazzare il primo giorno, perché non è possibile che io sto qua e lui cammina bene, mi sposto qua e lui cammina male. Non ho fatto tutta questa strada, ce l'ho davanti ancora. Tra l'altro, scusa, vabbè, a parte in realtà la telecamera gira tutta, quindi è inapplicabile qua, E quindi nulla, il gioco fino al finale, ripeto, è fatto male, però no, tutto sommato è un bel gioco. Eh, sì, capisci? Ma non erano solo gli suoi blu sui festoni, erano anche gli suoi blu sopra quell'albero, guardali. Se io adesso mi avvicino, uno va bene, uno va così e così e l'altro va a scatti. E non cambia nulla se mi avvicina. Cioè, vedi? Io sono qua sotto. Due funzionano bene, e uno non funziona. Devo arrivare qui perché funzionino bene tutti e tre. E nemmeno perché quello sopra adesso sta laggando leggermente. Qua, devo essere qua sotto. <ride> boh, vabbè. Io non lo so se lo fanno, capisci Tony? Perché qua non essere... non lo so, cioè... Non è neanche troppo non essere capaci perché tutto sommato eh, boh, il gioco è retto, non è che non è morto, non, non lo so, non lo so che cos'è sinceramente. Secondo me usano le stesse righe di codice da, dal 97. Senza rendersi conto che poi chiaramente non possono funzionare. O comunque usano le stesse righe di codice che usavano dal 3DS quando è uscito Sole e Luna. I modelli funzionano volendo, ma le stesse righe di codice no, perché la console è diversa e e chiaramente un'idea grossa come questa un open world non, non regge nello stesso modo di Alola che di nuovo è una cosa su binari come sempre Arceus reggeva molto meglio limitando questa mappa enorme a delle microzone reggeva, cioè, funzionava benissimo al netto comunque dei Pokémon che laggano ma ripeto quello tutto sommato me ne frega poco cioè mi rode comunque, però me ne frega sicuramente meno di... Toh, guarda, cammino... Ah, ma qua c'è una persona. Non si, è, non si è caricata finché non gli ho sbattuto contro. Quindi in tutto questo tu mi stai dicendo che non ho raid 5 stelle. Anche volendo. E la voragine come succede? Tanto per saperlo. Mi sa che c'era un accesso... No, non era qua L'ho trovato mentre ero in diretta Dove stava? All'uscita della grotta Forse era di qua Ah, uh, ho sbagliato l'asta Comunque scusa eh Posso? Aggiungo una cosa a questo punto Già che ne parliamo E no no no no no. Non... So che lo puoi fare però non... non so come Ma ogni modo ho trovato un accesso Camminando qualche giorno fa Ed era Non qua Ovviamente Era sul costone della montagna Mi sembra qua da qualche parte C'era uno scienziato sulla sinistra Mm, no, non era qua forse però me lo ricordo eh, c'era proprio un cancello dai, erano chi è? Eccolo qua, dovrebbe essere questo Sì, poi ti dico No Non è vero Sicuro che è cresciata? Io vedo ancora tutto bene Ah no, che c'ha. Dai, non ci credo Ci siete? Ci siete? C'era anche Francesco, ma penso che... Allora, prima che arrivassimo al discorso di come si succede alla voragine Stavo giusto per dire... Tu guarda il Cristo, <ride> stasera che abbiamo fatto soltanto due cose e non ho fatto un gioco per intero, la live non è crashata. Ti giuro che mi è, è passato per la mente esattamente questa frase. Non ho fatto in tempo a pensarla. E chi sei? Tu t'ho preso? Che cos'è? Rockroft? Rock no l'ho preso e nulla vabbè questo mh, questo è quanto direi che io la prossima parte la streamo nei prossimi giorni tanto ripeto mezz'ora di gioco più una boss fight che ho lasciato indietro qua e tum, tum, tum, passo a unite mi faccio un paio di partite e me ne vado a nonno se vuoi osservami tanto perderò malamente perché Unite purtroppo si sente la musica? Che si senta ok, va bene. L'importante è che non si sente troppo alta, anzi, temevo quello perché io la sento decentemente alta dalle cuffie. Okay, quella di Unite l'ho tolta, anche se è carina. Così testiamo anche questo gioco. Mi aspetto che crolli malamente cambiamo pure l'overlay, toh, l'avevo preparato Sì, ha voglia è eh, uno eccolo uscifu è carinissimo anzi sai che ti dico lo proviamo proprio tanto c'era la sì, esatto il leggendario di uno dei leggendari di Galar Siccome hanno regalato una licenza per provarlo direi che lo proviamo perché era veramente simpatico non l'ho capito come funziona, eh. ho visto dal, dal server di test però non, non capisco come funziona, ti giuro tanto lo proviamo di qua mi sento più alto della musica, spero? Allora, sì. No, no, non lo tieni, stai buona. Uh, info... Sandena. Sì, ha voglia. L'ultimo anno hanno fatto faville, guarda. Tra l'altro è un bel costume, me lo fai provare? Sì, me lo fa provare. Babbo Nachele nel nome Simbot ce ne stanno un sacco carini, io la cosa che adoro di Unite è che cioè, esce fuori una personalità assurda in ogni Pokémon e soprattutto ne prendono di Pokémon che nessuno si è mai cagato, tipo Dodrio che è, è diventato uno dei miei preferiti da Unite a questo punto, perché è divertentissimo. andiamo un po avanti come si faceva no non impostazione è sbagliato eccolo andiamo a 9 allora si sì. ah com'è cresciata Scudino è... Eh? <laughs> sì. è molto strano questo volume sarò sincero yes sì, giustamente, non era cresciato tutta la sera, prima o poi dovevo anche recuperare. Non è che. Dove sei? Lo so che sei qua. Dove sei andato a finire? Ok, proviamo la Unite. Lassù, Dio di fulmini. Eh, mi ha fatto sprecare. Unite. No, vabbè. Beh, ma sei stato qua tutta la sera. Non è più influsso. No, che non è più influsso. Che dici? Vieni qua, dove vai? è che funziona sta mossa? Vabbè. Oh, troppo Oh, perfetto, fammi vedere come funzioni Esce. Ah. hai esce? vabbè, direi che proviamo la modalità 2 nelle lotte direttamente se me la fanno usare No, no, no, no, no, ho sbagliato stadio, ho sbagliato stadio, no, no, no, no, ho sbagliato mappa, ok, meno male. No, non ho ottenuto nulla E c'hai ragione pure tu Come mai ci mettiamo così tanto il che altro? non ne vuole sapere Niente, tocca giocare in... che palle in classificata. Ci ha fatto abbastanza schifo oggi. Mi devi proprio condannare. niente, non è possibile giocare stasera vabbè, ok ultimo tentativo, poi è il segno che me ne devo andare a letto probabilmente segnale Tony vado a letto andiamo a letto ti faccio sapere quando finisco Scarlatto ma verosimilmente tipo voti domenica massimo lunedì ma forse domenica non so se resisto fino a lunedì ciao ciao buonanotte grazie ancora